La petizione online significa avere la possibilità attraverso il sito web di Roma Capitale di eh, presentare una proposta all'amministrazione, alla commissione, ad esempio Capitolina in materia di ambiente, in materia... magari qualcuno ha qualche idea innovativa eh, legata ad esempio a come sanzionare eh, ulteriormente diciamo, circostanze legate al commercio abusivo per dire agli ambulanti, allora a quel punto eh, possiamo in un certo senso quella petizione o magari presentare una petizione che riguarda un progetto per la riqualificazione di un'area o la valorizzazione di un immobile, quindi uno presenta una proposta, questa proposta poi viene anche eventualmente sostenuta eh, dalla, dalla cittadinanza sempre attraverso il web e addirittura se raggiungerà le 30.000 adesioni il primo presentatore potrà illustrarla, ovviamente poi non viene votata però una petizione e, ed è la stessa eh, modalità che esiste anche in altri eh, comuni, ma soprattutto in altri parlamenti di altre nazioni, ad esempio pensiamo alla Gran Bretagna, dove eh, i cittadini inglesi possono presentare le loro petizioni e illustrarle addirittura all'interno del Parlamento. In Italia non c'è una legge attuativa su questo, diciamo, quindi noi a Roma siamo anche un pochino più avanti del Parlamento con questa proposta. Ecco, aspetti, diciamo per Statuto. esempio, vediamo se ho capito, beh, mh, petizioni online insomma c'è un portale famoso, si utilizzano se ne fanno tante a livello nazionale ecco, diciamo per esempio in un quartiere si dice noi abbiamo eh, un problema di viabilità non so se è l'esempio giusto vi proponiamo di modificare eh, questo pezzo di viabilità allora, assolutamente allora, eh, allora, cosa devono diciamo le... fare e quante firme online devono allora, avere? Allora, ad esempio allora, se, una, se, se la materia, diciamo, può essere trattata la petizione è lo strumento di democrazia diretta più semplice, perché non servono delle firme autenticate, non serve qualcosa di complesso, quindi la cittadinanza può andare sul sito, eh, presentare diciamo, la sua proposta, vedere se magari anche altre persone dello stesso territorio e quartiere hanno presentato la stessa proposta, quindi inutilmente poi è inutile poi presentarne dieci tutte sì, uguali, sì, a quel punto se ne presenta uno e gli altri dicono ah, vedi, il mio vicino di casa eh, condivide con me questo problema, firmo la proposta. E a quel punto anche chi sta amministrando ha la possibilità di ascoltare la cittadinanza e ascoltare i problemi, cioè la cittadinanza che chiede a noi effettivamente dei problemi più urgenti e magari non, non si può essere in tutto eh, diciamo, in, contemporaneamente in tutti i posti della città, però è...